Allora, altro video, non per importanza, quello dei profumi. Aspettate un attimo qua, c'è una cosa, un attimo. Vi dicevo, ho quello dei profumi da far vedere, perché... Vabbè, segnozzo come al solito. Allora, eh, il profumo che più indosso in assoluto, sia quando non lo per talco che quando anche lo dovrei ancora acquistare, ma lo devo acquistare, prometto. So, a voi, ma soprattutto in primis, a me che è questo alborotalco vero il deborotalco? alto là il sudore perché quello lì è al più che amo in assoluto. Ah, vabbè, anche il DAV non è male, però voglio provarne uno che non mi faccia puzzare perché se puzza è una vergogna. È brutto, a dire è la verità. Buon buon malizia, da tanto che lo sto usando, e tra un po' andrà scemando, vero che non ce ne sarà più. Quindi, io dovrò comprare un altro. Simile a questo ma diverso. Vabbè, niente, vabbè. Non perdere meglio. Comunque questo mi sta piacendo davvero tanto. ha una promozione, a dire, poco fantastica. e Non so quanto ce n'è. 75 meno il prodotto. Sì, per un pau di... Di niente. Wow. Non lo so, non lo trovo. Un pao non c'è, non importa, dai. Non stiamo a verificare Pau o non pao. <ride> questo è... 50 mm, 24 mesi, ok. Anche questo mi sta piacendo un botto, ma fenomenale. Qua addosso ne ho uno da farmacia perché mi hanno omaggiato uno in farmacia della Parma, boh, non mi ricordo che, che numerazione sia, comunque non importa. Un, un profumo che è fenomenale. È troppo buono anche quello che ho in farmacia, che ho, che ho preso in omaggio in farmacia. Questo non è male per niente, buonissimo. Già e questo è sempre della bombom malizia top piccolino miniatura piccola poi non per importanza abbiamo finito il eh, acqua profumata aromatica body mist dei tesori d'oriente questo qua è te ver verde e verbena aiuto questo non è male per niente quindi, eh, anzi, all'inizio, lo dirò in ogni video, qua, quando terminano questi profumi, ah, quando li metto per fare un make-up, così via discorrendo, che eh, via dicendo, diciamo, che questo qui non mi piaceva all'inizio, però poi ho detto, che me lo fa fare di, di buttarlo? Lo uso ogni una volta ogni tanto, e poi ciao, che buona lì, finisce lì, invece no. Lo sto adorando come se non ci fosse un domani, bellissimo e profumatissimo. Mm, buono, buono, buono, fantastico. Dai, devo andarci piano perché se no mi dà la testa, mi fa venire mal di testa. Come se no di quando si rategna mal di capo. Eh, quindi anche no, grazie. Però ci vado cauta, però mi piace, dai, non è male. Questo è da 200 mole di prodotto, addirittura per 36 mesi di Pao, Vabbè, ho detto che andrà a stare lì a portare il pau, però sotto estrada come un muro, vabbè <ride> allora ragazze mie se questo video vi è piaciuto, non lo dico all'inizio ma alla fine, mettete un bel like commentate, iscrivetevi e attivate la campanella per non perdere i prossimi video aggiornamento, ciao